quelli se mi consentite vorrei qui ricollegarmi al ringraziamento per il presidente Mattarella perché una delle cose che più mi ha dolorato nei giorni scorsi è stato quando c'è stato un attacco alla memoria di un suo congiunto sui social adesso non ricordo esattamente e su questo veramente è stata una cosa che mi è dispiaciuta Dopo tre mesi in cui avete tenuto in ostaggio il Paese, dopo tre mesi in cui avete attaccato violentemente la Presidenza della Repubblica, cercando di piegarla, e noi dobbiamo dire grazie alla fermezza e alla saggezza del Presidente Mattarella, Signor presidente del Consiglio, si chiamava Pier Santi si chiamava Santi. Cerchi Gracias.